Come detto, ehm, vabbè, il titolo Open Source Software Libero e Altre Libertà ehm, praticamente è, prende dentro tanti mondi, soprattutto altre libertà nel senso che Open Source e Software Libero ha un focus sul mondo delle tecnologie del software da cui tu provieni, indubbiamente, però poi questo Altre Libertà e poi c'è anche il sottotitolo che parla di, in generale, un'introduzione alle libertà digitali e infatti, come tu potrai facilmente intuire, a me intrigano soprattutto i propri capitoli sulle altre libertà. Eh, però non possiamo far finta di... di insomma, ti, ti abbiamo qua a disposizione, non possiamo non farti parlare un po' di software. Mm. Um, <ride> un, tema, um, un, tema, un tema caldo del libro, secondo me, è il fatto che... Um, Dire, stiamo vivendo una fase del, del, del, del mondo informatico, del, della storia dell'informatica in cui eh, le licenze d'uso stanno passando addirittura in secondo piano a favore dei, dei termini d'uso di piattaforme, cioè buona parte dell'attività di dell de, de, de, de, de, de computing non si fa più tanto sulla propria macchina, non si scarica più, non si acquisisce più una copia. Del software, perché tanto il software rimane sempre online su un server e quindi a me basta una, un computer anche mediamente stupido con un browser e attraverso il browser riesco a fare più o meno le cose che prima facevo dovendomi installare del software. Quindi, questo in sostanza ci manda un po' in secondo piano tutto il discorso che abbiamo fatto in vent'anni di evoluzione di, di, di, di, di, di licenze: no? siamo arrivati alla versione 3.0, alla versione 3 della, della licenza per eccellenza, la GPL che comunque è comunque arrivata all'A3 già dal 2007, quindi ha già 13 anni la sua versione 3 non so se arriverà mai una versione 4, magari tu lo sai ma non, non ce lo puoi dire <ride> eh, però appunto cosa succede? che in realtà poi la gente, la, la licenza non ci arriva neanche più a guardarla perché tanto si fa tutto attraverso la rete e non so tu come la vedi questa cosa? Cioè, eh, ovviamente so che i fautori fa del software libro, Stolman per primo eh, non, ha una visione abbastanza negativa, no? però so, questa è la direzione che sta prendendo un po' il, il, il mondo. Allora, sicuramente eh, il fatto che molti dei workload si spostano dal computer verso la rete crea una serie di complessità che prima non esistevano e sicuramente lasciano in secondo piano il tema del licensing. Perché ovviamente per il cloud computing non si parla di licensing, si parla di licenze ma solo per una, un un'inerzia mentale, sono dei contratti in cui si ha eh, la possibilità di sfruttare dei servizi che vengono concessi da piattaforme, non altrimenti qualificate. Ovviamente questo per le libertà digitali è un grande problema, non solo anche un'opportunità, ovviamente, eh, perché eh, questi, questi servizi sono anche mh, spesso molto centralizzati. Noi stiamo parlando su Facebook ed è, è stato il più grande eh, centralizzatore eh, delle, delle comunicazioni. Per Internet la comunicazione nasce con l'email, i servizi tipo Gopher, poi World Wide Web, in cui ciascuno poteva pubblicare le sue cose, si affittava il suo serverino, si comprava la sua connettività e mandava il suo sito web, mandava la sua posta elettronica, eccetera, eccetera. Con, i, eh, con le piattaforme questo non è più vero, si passa da dei gatekeeper, dai custodi dei cancelli, per cui eh, l'internet come lo conoscevamo sta un po' sparendo a favore di queste piattaforme che vengono tecnicamente chiamate o gergalmente chiamate world garden, cioè eh, giardini recintati in cui o sei dentro o non sei dentro, in cui tutto passa dalla, dalla piattaforma. Ecco, noi ci stiamo, come dico noi, parlo della Free Software Foundation Europe, e di tutti gli attivisti e software libro, ci stiamo ba battendo perché queste, eh, questi servizi siano il più possibile federati. Federale vuol dire che ci siano più fornitori di servizi, non necessariamente ciascuno si fornisce il suo servizio, ma più fornitori di servizi che si parlano tra di loro come Internet è nata per essere. Internet è nata per essere completamente agnostica. Eh, chiunque può parlare con chiunque altro semplicemente mettendosi d'accordo sul protocollo o sui protocolli eh, che si devono usare. La posta elettronica funziona così. Chiunque può mettere su un servizio di posta elettronica e può mandare posta elettronica a chiunque altro. Chiaramente eh, lo manderà un indirizzo che viene assegnato in una certa maniera, eh, secondo del, dei livelli gerarchici, ma chiunque può mandare un, una posta elettronica. Io non posso mandare un messaggio di eh, Whatsapp da niente che non sia Whatsapp. O telegram da telegram o signal o eccetera eccetera eccetera ci sono delle iniziative per portare questi servizi ad, ad ambienti più federati occorrerebbe che tutti si mettessero d'accordo su un sistema di protocolli ad esempio c'è un bellissimo progetto che si chiama matrix.org e che praticamente replica le stesse cose che fa Whatsapp ma proprio identiche eh, con protocolli liberi e in modo che ciascuno possa mettersi sul suo servizio. La stessa cosa aveva fatto tanto tempo fa, adesso non mi ricordo neanche più come si chiama, un servizio che voleva fare concorrenza a Facebook. Il problema è sempre... Diaspora! Eh? Diaspora, bravo! <ride> Diaspora. Il, il problema è che eh, queste piattaforme non hanno uno, la, uh, la massa critica. Esiste un ovvio effetto di rete, più la piattaforma grande, più è interessante, più ha valore. Anche motivo, per cui siamo, motivo per cui siamo su Facebook oggi, eh? esattamente, esattamente quello. <ride> e, e, e due, perché la gente non ha coscienza dei problemi che usare queste piattaforme comporta, non solo in termini di privacy, ma in termini mm. di Libertà più in generale. Libertà può anche essere un fattore anche economico, oh, eh, il aspetta. fatto di dover, eh, di dover attivare una particolare piattaforma crea dei problemi ad esempio a chi eh, non so, vive di pubblicità o chi fa pubblicità, si, si deve passare di lì, c'è una compressione della, della concorrenza e quindi si creano tanti monopoli e i monopoli sono sempre un soggetto sensibile. Infatti allora, i, i temi, diciamo i fili conduttori possiamo chiamare nel tuo libro sono